Questo è Kendall, o almeno sembra Kendall, non so se è il vero Kendall o meno. Però vediamo un attimo: mi sta dando un libro e vediamo un attimo cosa vuole. Costruitemi una casa, muovetevi. Aia, mi ha dato pure un pugno. Ok, Nick, forza, dobbiamo. È Kendall, sì, sì, però. sì, dobbiamo prendere immediatamente del legno. Immediatamente, veloce, stai super rattento. Ma si prendi il legno? E <ride> si scava, idiota. Però scusa un attimo. Eh, ma non so scavare, scusa. Come non stai.? Dove sei? Dove sei? Allora eh, ho però. Ho preso del legno ora. Ho imparato a scavare in poco tempo. Scusa ma la casa. No, mi sta tirando le frecce. Però mi sta facendo nervosi <ride> <ride> Allora aspetta. Io mi sto rendendo conto che forse è troppo per prendere del legno. Non abbiamo i materiali già pronti? Eh, andiamo a rubare da Bride. Scusa. Da Bride hai ragione, forza. Andiamo, andiamo, andiamo. andiamo. andiamo, andiamo. Corri, corri. Allora, qua ci dovrebbero essere tipo le sue casse fuori. Ma do dove caspita tiene? Tipo il legno e le cose che non mi ricordo. Ma eh, in casa, non mi ricordo più. Ok. tanto ero andato a rubare da lui. Ok, l'importante è che tu non rubi troppo, cioè. A eh, volte no. rubare potrebbe Ok, no, va okay, bene. Ho trovato, ho trovato, trovato. Ok, la madonna, ma quante cose che ha? Spada. Cioè, è un pazzo. Ah, allora, eh, prendi, eh. prendi, tutte le cose. Ah! Ah! Ma ah! ah, me si permette? Aiuto. Allora, scusate per questi. Questi urletti veramente da. Aspetta, da... aspetta, aspe, scusa, scusa. Kendall, devo prendere. Aspetta, aspetta, aspe, vediamo un attimo. Ah, rubate? Non si fa. Non accetterò mai una, ca... una casa con dei materiali rubati. Scusa, no, sto per morire, figlio. Oddio. Sto Adio. per. Adio. Adio. Adio. Tipizio, è dai un cazzo. pazzo, è un pazzo. Raga, è un. Cioè, non. non. No, no, non il vero Kendall perché... ma dico. Cioè, non so se questo è il vero Kendall. Non credo proprio perché se. Cioè, come ha fatto ad entrare? Però aspetta, che io non riesco a scendere. Come si fa a scendere da sta casa? Perché. Eh, buttiamoci giù. Ok, se no, vabbè, ok, scendiamo Allora, ho un'idea per la sua casa Costruiamola sotto uh, Tipo, vieni qua con me Facciamo un buco uno per uno, scusa No, ma che buco uno per uno? Deve essere un po' un buchetto sì, più frega. Più ampio Fa, Fammi una pala, veloce Perché sta cagando? Eh, tieni la pala No, aspetta Tieni, tieni Sto morendo Aspetta aspetta. Non riesco, non riesco, Nick Aspetta Vai, vai Dietro di te, dietro di dov'è questa pala, io svizzero. Pana? Vieni qua. Oh, non ne posso più per una pala. Tutto sto tempo. Ma che cavolo! Allora, allora da, andiamo sotto. Cerchiamo di scavargli un buchetto così. Mi sta seguendo sto coso. Non è buono che ti stia seguendo. Allora, facciamogli così. Allora, praticamente, qua ci sono delle torce. Ok, mettiamo le torce, se non vedo più eh, un cappero cioè... torce Dammi tipo la cobblestone, mettigli al posto del. Allora, tu al posto della terra mettigli la cobblestone. Veloce! Prima che sto Ora qua ci ammazzi, faccio, è una speedrun. È una eh, speedrun. Non, non ho la pietra? Ora ce l'ho, arrivo. Come non hai la. Sei. Madonna, se ti amma. Un giorno di questi, io ti giuro, mi vendico di te. E, eh, beh, e ti via vendo via, al mercato via, della strega. Via, via. Abbiamo finito. Ho scritto sì, a, dai, a Kendall. Abbiamo finito. Sì, ma questo qua mi fa paura. Dietro di te, attento, attento. Ah. Ah, stiamo attenti per carità. No, perché, perché la TNT non deve far esplodere. Non lo so, non lo non de so, oh, non so no, no, no, non deve far esplodere. È un non... bicchio, è fuggo. È una casa costruita con tanto amore. Ok, vediamo un attimo il libretto che mi ha dato, Ma perché ha preso la TNT? No, ci sono la TNT. No, do dov'è il libretto? Dov'è il dov'è il libretto? <ride> dov L'hai preso tu il libretto, spero. Io ce l'ho io. Ok, dammi il libretto. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspe. Dove, do, no, fermo. No. Vieni, vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. No, vieni no, con me. Vieni, no. vieni. Dove sei? Vieni qua. Vieni, vieni dammi il libro. Vimilo. No, dammi. Ha no. <ride> rubato lui. Ok, aspetta. Lo picchio, lo sto Ora va meglio, io. grazie. PS non sono Kendall. Scusami. Ah, ma sto schifoso! Ma chi, ma chi è? Ma lo è uno col disguise. Aspetta, aspetta, aspetta, Slash hand. Oh, è lui? Cosa non ho capito chi è, raga, scusa. Veramente non ho parole. And player che, che caspita. lui, schifo, E bridla. bridla, non ti sarai è sarai punito in in prigione, in prigione. È, e... no, è finito, basta, sono stufo. No, no, Ciao. casa prima.